Per loro è finita! Prepararsi all'abordaggio! Non affrontatela! Ci servono le carte di Delaverandrini! per competere con me, eh? Ho allenato la mia. Stavolta non mancherò il bersaglio. Mi amore. Sei da Tutto qui è quello che sai fare? Arrenditi, non hai speranze! Nessuno si ricorderà di te! Io sarò una leggenda! I vaccini cancelleranno! Allora, razza di Zotico, pensi ancora che i Templari abbiano ragione? Ne sono contento! North! Grazie dell'aiuto, Capitano Cook. Di niente, Capitano Cormac. Direi che navigare con voi è sempre... Eh, interessante. Già, finiamo sempre nei guai, è vero. Ma... ditemi la verità. Siete per caso membri di un'altra organizzazione? Siete dell'ammiragliato. Voi prendete ordini direttamente da Sua Maestà il Re, non è così? In ogni caso non potremmo dirlo. Ecco, prendete queste mappe. Della Verandrei non ne ha più bisogno. Vi intatteremo se ci saranno altri viaggi in vista. Capitano, vi ringrazio. sailor lad just like his dad, he loves the flowin' pole. The woman ashore, he does adore a girl who's plumpin' round. When your money's all gone, it's the same old song, get up, Jack John, sit down. Hey! Come along, come along, you jolly brave boys, there's plenty more grog in the jar. Oh. Will plow the righty, you should find a jolly He's welcomed in with rum and gin, likewise with pork and scouse. He'll spend and spend and never offend till he lies drunk on the ground. When his money's all gone, it's the same old song Get, Get up, Jack John, sit down. Come yeah. along, come along, with jolly brave bars, there's plenty more hog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly roving tar. Then Jack, so in twisted aqua jet. Yeah. Aprite quelle... Capitano al timone! ¡Vamos! Signor Kenway della Verandry è morto. Ho le coordinate so dove sono diretti gli assassini. Allora, sbrighiamoci. Achille e Liam avranno trovato il sito dei precursori. Il mondo è ancora in piedi. Se l'hanno trovato, la terra comunque non ha tremato ancora. Molto gentile da parte loro. Penso ci sia tempo. Signor Gist, state qui. Accompagno io, Shay. Signore, col dovuto rispetto, credete che sia saggio? Come gran maestro, devo indagare sui precursori fino in fondo e schiacciare la confraternita di Achille. Se gli assassini provocano un terremoto, almeno non ci andrà di mezzo tanta gente. In ogni caso, non voglio che i tuoi vecchi colleghi distruggano un sito dei precursori. Certo che sarebbe bellissimo se non facesse così freddo. Attenzione! In alcuni punti è molto sottile. È stato proprio un bel equipaggio. Sa che non sopravviveranno tutti in queste condizioni. Che peccato. Ma siamo comunque di meno. Stiamo tranquilli, evitiamo gli scontri non... to run. No! Ah! Absolutely not! Come back here, right this instant! Now that the French are gone, we should lay low for a while. Get, Get down now! You can't be here! Return to the ground at once! Hey! Oh, Get down! I have I him in my, my sights! <laughs> But he did it! Grenade here. on the way! I have him in my sight, Lyruson. I can't see him anymore! Yeah. Questa la mela? No, non toccare nulla. Shea aveva ragione. Lui che cosa sa? Più di me, a quanto pare. Bene, finalmente hai capito. Achille, questa struttura serve per reggere il mondo. Non è un'arma per controllarlo. Tutto questo disastro poteva essere evitato se soltanto mi avessi ascoltato. Irrispettoso fino in fondo. Sì, ci stiamo lavorando. Vero no, hai tradito la confraternita Achille e me disse colui che mi ha pugnalato alla schiena alla tenuta è stato chevalier io non sbaglio no. No. Sei stato tu! Dimmelo! Come hai potuto farci questo? Hai persino ucciso Hop. Ti aspetta solo la morte! È stata fortuna. Quante volte devo dirtelo, Liam? La fortuna non esiste. E come ci sei riuscito, bastardo? Hai distrutto gli assassini, tradito i tuoi amici. Ti sei unito ai nostri nemici. E per cosa? <ride> per salvare il mondo... Spero che ne valga... la pena. Perché no? Achille è debole ora. È un mentore senza seguaci. In che razza di mondo vogliamo vivere se non conosciamo la pietà? E poi ora ha compreso cosa sono i siti dei precursori. Senza di lui gli assassini continueranno le ricerche. Sì, hai ragione. Ricorda cosa è successo qui. Lo farò. Ma il mondo no. Adesso cosa succede? Ghist avrà il compito di guidare l'eliminazione di tutto quel che rimane degli assassini. Beh, Wix e gli altri lo assisteranno, ovvio. Achille ha perso tutto ormai. Non oserà lasciare la sua tenuta. Infatti. Shay, anche se la nostra ricerca dei siti dei precursori è alla fine, voglio la scatola. Devi trovarla per l'ordine e per me. Magari serviranno anni di ricerche. Potrebbe essere ovunque a quest'ora. Potrebbe volerci una vita. Vuoi accettare questa sfida? Bene. Incredibile. Shay aveva quel potenziale. Ho tutto quello che serve per completare la missione. Un ultimo sforzo. Devi caricare la storia di Shay. Ma non in Helix. Voglio che delle persone ben precise vedano ciò che abbiamo scoperto. Per ringraziarti di quello che hai fatto avere l'accesso al livello 3 di sicurezza. D'ora in avanti potrai aprire tutte le porte. Molto tempo fa gli assassini avevano un nobile scopo, cioè la pace, ma col passare dei secoli quello scopo si è trasformato in uno più pericoloso, la libertà. Merda, che sta succedendo? Solo un contrattempo. Ok, ti basta seguire le luci e non avrai problemi. Tranquillo e segui le luci, non ti succederà nulla. Ti ho mai fatto sbagliare direzione? Segui le luci. Dipende tu... Dai, sbrigati, zuccone, dipende tutto da questo. Il comunicatore dovrebbe funzionare. La confraternita degli assassini esiste ancora e continua a seguire la stessa stupida causa. Io sono un cavaliere templare. Proteggo il mondo dagli assassini. Oggi mi hai aiutato a fare il mio dovere. Per favore, riprendi. Hozzo Berg, la stella del programma. Hai superato ogni mia aspettativa. Usa quel terminale per caricare la storia di Shane nella rete degli assassini. Gli assassini di oggi sono deboli. È solo questione di tempo e io li catturerò e li ucciderò. Ma non mi basta che muoiano. In Portogallo è successo come ad daidi Un grosso terremoto, migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Portatelo fuori di qui. Voglio che sappiano tutti quanto sono deboli e voglio... Che tutti li vedano soffrire, così quando mi incontreranno, farò loro un favore uccidendoli. Shea aveva ragione. Lui che cosa sa? Più di me, a quanto pare. Il piano è in atto. Non avrei nient'altro da chiederti. Però... La storia di Shane non è completa. Mi piacerebbe che continuassi fino alla fine. Sono davvero colpita, zuccone. Ci hai dato una grossa mano. E eh sì, sono un templare anch'io. Lo sono da anni. Di dati di Shay da esplorare. Secondo me dovresti andare a dare un'occhiata. Una volta che finirai la storia di Shay, la tua vita non sarà più la stessa. Ti conviene terminare tutte le attività che hai in sospeso prima di tornare nell'animo. Il Palazzo Reale di Versailles. Dentro ci vivono Luigi XVI e Maria Antonietta. Quale decadenza! Buona fortuna. Ah, Shay! Mi sembri pronto a incontrare i reali. Magari ti verrà concesso un'udienza dal re Luigi in persona. Dubito che queste brache bastino per arrivare nelle stanze del re. Comunque... sono qui solo per affari, devo vedere una persona. Già, ho sentito che sarebbero arrivati dei mercanti, forse verranno a vedere la mia dimostrazione scientifica. Dovrebbero davvero. Magari imparano qualcosa, anche se non scommetterei sulla loro presenza. Ora devo andare. Grazie ancora, signor Franklin. Ora troviamo Charles e quella stupida scatola. Eccolo. Charles Dorian. Sur ah, moi, c'est un animal. Nous sommes plus ou moins sous tutelle. Quelqu'un s'est vraiment acharné sur ces brigands. hein il <ride> sono Arnaud, Elise, sono qui con mio padre, anch'io ha importanti affari con il re, che cosa facciamo ora? <scrollatori> <sessurati> <sessurati> <sessurati> <sessurati> Signori, proteggerò questo manufatto a costo della vita è... come... Arnaud? Dove sei finito? Ah, tu! Sei tu il traditore! Sistemo solo vecchi affari eh, eh, eh, Vecchi, Connor e i suoi assassini La rivoluzione americana ha fermato voi templari Allora forse faremo una rivoluzione anche noi difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo mai divulgare i nostri segreti né la vera natura della nostra opera e farlo fino alla morte a qualunque costo questo è il mio nuovo credo sono Shay Patrick Cormac, templare del rito coloniale del rito americano sono più grande ora forse più saggio. Una guerra e una rivoluzione sono finite. Un'altra sta per iniziare. Che il padre della comprensione ci guidi. Per me è un vero piacere e privilegio accoglierti qui oggi. Merito tuo, bello mio, hai dimostrato di essere molto più di una scimmia da tastiera. I dati che hai recuperato dai ricordi di Shay Cormac ci sono serviti. La storia di Shay è un messaggio. Ci insegna che se minacciato, un assassino non vuole la libertà, ma l'ordine. E siamo noi a rappresentare il vero ordine. Ciò che hai appreso dalla tua esperienza nell'Animus è solo la superficie. Esistiamo da prima dell'inizio della storia e siamo rinati da poco. Mascherati da Abstergo Industries. Entertainment. Hai superato la soglia e ora i tuoi occhi sono aperti. Hai visto il mondo per quello che è veramente. Non si torna indietro. Abbiamo grandi piani per te. Il padre della comprensione ti ha portato a noi, e noi gli siamo grati. La prova della tua lealtà inizia ora. E ha inizio con una scelta. Unisciti a noi e un futuro radioso sarà tuo. Rifiuta e